Proviamo a lanciare il tema della giornata di oggi cucita sull'hashtag Creare con Mirko Pallera in pieno stile ninja. Non ti riesco a dare idea creativa in due, in due minuti, però ti posso dire che l'idea deve essere catartica, riusabile, empatica, archetipica, basarsi su un'attenzione psicoculturale e elevare le persone. Qualcuno che sta elevando le persone sì. eh, al quadrato, forse anche al cubo, è, è l'ultimo lancio del, dell'iPhone. Eh, che Torino si prepara con una notte bianca ad anticipare questo evento. Come vedi questo tipo di, di marketing, di lancio? Guarda, come raccontavo nella presentazione, ormai le marche sono delle vere e proprie religioni. e Il consumo fa parte della nostra identità, bene o male che sia, triste o no, è così. E quindi in qualche modo non mi stupisce il fatto che si crei un evento così importante che coinvolge i cittadini per poi di fatto quasi l'acquisto di un prodotto. Eh, se ci pensi a New York l'Apple Store sembra un vero e proprio tempio di nuova generazione, un tempio del consumo.